Ciao, sono Marco. Durante questi due passi, in questo posto fantastico, insieme al fedele amico a quattro zampe, voglio donarti un'altra piccola pillola di formazione off-road e voglio riferirmi in questo momento al miglioramento delle relazioni. Diciamo che è il settore nel quale io mi sono specializzato di più. Quindi ti voglio ricordare che in un qualunque rapporto con le persone in una qualunque relazione è sempre una questione di vincere o perdere, ma non nel senso della competizione, non parlo di competitività, intendo dire che nel momento in cui ti vai a relazionare con delle persone è sempre una questione di vincere o perdere, vista sotto l'aspetto della crescita, perché se vai a fare una qualche discussione, il rapporto con la persona in questione andrà a calare e quindi perdi. Viceversa, nel momento in cui vai a eh, migliorare di qualcosa, anche di un'inezia, il rapporto con la persona, bene, quella è una vittoria. Quindi non vincere per competizione, ma vincere insieme, sempre. Detto questo spero di esserti stato utile, stato utile. Tante volte anche io devo bere un goccio d'acqua. E io e il fedele amico a quattro zampe ti salutiamo con un abbraccio un po' sudato ma fa sempre affetto. Ti saluto, ciao.